Bene, questo è il primo filmato a corredo delle due incontri online che abbiamo fatto il 13, faremo il 20 dicembre, su alcune indicazioni redazionali legate ai documenti scolastici. E ci riferiamo adesso a una modifica di un pdf, in questo caso d'autore veramente importante e valido, ehm, che sono gli orientamenti nazionali per la scuola dell'infanzia e ehm, piccolo esercizio per vedere come funzionano i titoli in una struttura di un testo Word e come il mantenimento di questi titoli ne nella struttura sia elemento fondamentale per dotare il PDF di una maggiore fruibilità, cioè una maggiore navigabilità attraverso i segnalibri e attraverso un sommario navigabile. Quindi apriamo il documento, lo apro, lo apro con una Adobe Acrobat Reader purtroppo c'è dentro sulla destra questa pubblicità sulla persona a pagamento che non interessa noi utilizziamo soltanto il visualizzatore gratuito e se notate sulla sinistra c'è una freccia che punta verso destra e che ci mostra la possibilità di avere una navigazione d'appoggio per pagine miniature oppure per allegati manca un elemento importante che è importante, utile che sono i segnalibri vediamo cosa fare innanzitutto scendiamo un po' vediamo che qui abbiamo un indice molto preciso un indice sicuramente costruito in modo automatico ma purtroppo non ha mantenuto vedete il link cosa che potrebbe essere utile per facilitare la navigazione di questo importante documento Bene, noi adesso per vedere l'effetto del mantenimento della struttura del documento in un pdf vediamo prendiamo in esame in particolare vediamo un po' potrebbe essere il capitolo 4 la professionalità educativa pagina 28 mi sposto a pagina 28 andando a modificare il numero della pagina e quello che mi interessa è quello che va da capitolo 4 cioè nel capitolo 4 io direi potremmo andare fino a, a livello locale anzi andiamo un po' più sotto facciamo fino alle, alla pagina 30 prima di progettare perché dentro ci sono vedete già un po' di, di titoli no? che sono scritti in modo un po' particolare e, come fare facciamo, facciamo in eh, due modi primo semplicemente selezioniamo e incolliamo quindi vado da capitolo 4 trascino il mouse scendo fino al punto voluto in questo passaggio purtroppo mi porto dietro anche i numeri di pagina che poi toglierò ma vedete che questa è una pura esercitazione dicevamo fino a progettare escluso ok poi si può fare tasto destro copia Piuttosto che CTRL C Bene, apriamo Word Poi faremo lo stesso con LibreOffice, Documento vuoto Lo incolliamo col CTRL V Avete visto no? che viene riportato ormai in maniera molto più fedele Rispetto alle conversioni di un po' di tempo fa e riflettiamo ancora adesso insieme su alcuni aspetti. Allora, innanzitutto, qui vedete che se io vado a visualizzare il testo, trovo questi caratteri un po' particolari, no? Queste lettere greche che corrispondono alla fine del paragrafo. Per poter vedere questo, nel caso non sia visibile, bisogna andare in nome e selezionare l'iconcina che in pratica mostra tutto eh. un'altra versione era mostra nascondi, cose di questo tipo va bene ecco in questo modo si vede come è stato costruito come è stato ripreso dal copia e incolla il documento adesso essere certi di come era l'originale ci passa un pochettino di possibilità tra l'altro se non andiamo a vedere l'originale vedete l'originale ad esempio era giustificato Invece nel nostro è automaticamente preso a bandiera, che è la modalità di, eh, diciamo, eh, automatica di Word. E tra l'altro è anche preferibile molte volte come maggior grado di leggibilità, ma su questo l'abbiamo visto poi nell'incontro insieme. Bene, facciamo un pochettino di piccoli passaggi. Allora, innanzitutto lo guardiamo. Quindi noi abbiamo un capitolo 4 al suo interno, no? figlio del capitolo 4, la personalità educativa che qui per facilitare lo mettiamo all'interno della stessa riga, abbiamo uno che opera nei servizi educativi, che quindi è un elemento interno e quindi se capitolo 4 lo andiamo a strutturare, più propriamente a marcare come titolo 1, chi opera nei servizi educativi e figlio e lo mettiamo come titolo 2. Poi abbiamo gli educatori, le altre figure professionali, le altre figure professionali vediamo se sono state marcate, no, io direi un consiglio, eh, facciamo che gli educatori siano figli di chi opera nei servizi educativi, perché evidentemente sono due unità che sono come di rango inferiore rispetto al titoletto, al titolo 2 che opera in servizi educativi quindi questo sarà il titolo 3 gli educatori questo sarà le altre figure personali un altro titolo 3 e il coordinatore pedagogico titolo 3 tutti e tre sono titoli 3 perché sono fratelli, sorelle sono in pratica hanno un uh, grado di comune figliolanza rispetto al titolo da cui dipendono che è chi opera in servizi educativi il loro nonno potremmo dire è capitolo 4, la personalità educativa. Quindi, titolo 1, capitolo 4. Titolo 2: che opera nei servizi educativi. Titolo 3, gli educatori. Titolo 3, le altre figure professionali. Poi, il coordinatore pedagogico. Titolo 3. Una personalità riflessiva, invece, è sorella di chi opera nei servizi educativi e sono entrambi figli del capitolo 4, e quindi sono titoli 2. Osservare ed ascoltare, ed ascoltare è dentro, è interno alla personalità riflessiva, e quindi sono titoli 3 e un titolo 3. Basta, ci fermiamo qua. Bene, allora vediamo, ci sono tanti modi eh, per lavorare su Word. Uno dei modi è quello di selezionare tutto, e andare a assegnargli il, lo stile del paragrafo comune che in Word è chiamato normale Fatto. Cosa è successo? Noi vediamo subito una cosa molto interessante che automaticamente Word ha creato degli spazi verticali tra i paragrafi Come abbiamo visto, e qui ribadisco, nel, eh, nell'incontro online il paragrafo è l'unità logica, è una unità logica all'interno di un testo più ampio e può essere al proprio interno costituito da più frasi che sono suddivise dal punto. Il punto può essere un punto di seguito come pure un punto a capo. Questa che è molto lunga, immagino che abbia almeno dei punti dentro, no? Se no nei testi di leggibilità <ride> o pagine è un poettino lunghetto eh? sono circa quattro pagine i manuali di stile sulla scrittura semplice da capire avrebbero forse un eh, buon terreno per dire prova a spezzarlo quel pensiero se possibile poi dipende anche ovviamente da chi sono i destinatari se il destinatario sono docenti il livello è già un livello più elevato e quindi ci si può anche consentire un linguaggio più complesso e più complicato se questo fosse un POF invece che ha come destinatari i genitori è chiaro che dobbiamo stare ancora più attenti a costruire frasi semplici con un numero minimo, minore di parole bene noi saremmo potuti rimanere all'interno del paragrafo anche con un'altra modalità invece che fare l'invio fare shift invio che vuol dire frecce in alto invio vedete che in questo caso non si è creato lo spazio aggiuntivo tutto il paragrafo è rimasto al proprio interno va bene? ecco scusate che qua mi è venuto un grassetto che non volevo facciamolo tornare sopra se invece io avessi dato l'invio, ecco che avrei creato un, passato, un paragrafo aggiuntivo e adesso andiamo a strutturare capitolo 4, la educativa gli mettiamo titolo 1 ora, per fare il titolo 1 per marcare il titolo 1 e dargli uno stile ci sono due modi uno è prenderlo direttamente in Word tra i vari stili che vengono già mostrati automaticamente sotto la barra del menu oppure vediamo meglio andare a cliccare su questa freccettina sulla, che mira in basso a destra che consente di avere invece una finestra molto utile accanto che peraltro è ridimensionabile vediamo, eccola qua quindi un modo è di clicco qua e metto titolo 1 ma in questo caso prendo quello stile un altro modo, ancora più semplice è quello, stilizzo come lo voglio allora facciamo un po' come abbiamo fatto a scuola a scuola, scusate, come abbiamo fatto nell'incontro gli diamo un carattere poniamo il georgia la regola dell'assegnazione delle font è che per i testi è opportuno usare dei font come si dice a bastone, senza grazie che sono quelli molto più semplici da leggere tipo l'Ariel Verdana, il Taomi Taoma, l'Elvetica teoricamente potrebbe anche esserci il Calibri che è quello di Windows ma il problema è che il Calibri è proprietario Windows e ci sono magari a volte dei problemi se noi andiamo a gestirlo in altri sistemi tipo Linux o, o altri ancora quindi usiamo poi per il testo normale il Verdana. poniamo. Comunque, qua mettiamo in Georgia. I testi di stile dicono che è possibile avere due caratteri diversi: uno per i titoli un pochino meno consueto, e invece il, il carattere fisso più leggibile possibile per il testo. Gli facciamo magari il 16, lo facciamo magari il blu, gli mettiamo sotto. Eh? basta avere il mouse dentro perché siamo dentro al paragrafo un bordo bordi e sfondo lo andiamo anche qui a colorare in blu lo mettiamo sotto ok, fatto in questo caso come facciamo a fare che tutti i titoli cioè così lo saranno anche il capitolo 5, il capitolo 6 precedentemente il capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3 siano titolo 1 andiamo sul titolo 1 che era dato dal programma tasto destro, aggiorno a titolo 1 in base alla eh, scritto, in base alla selezione okay. ehm, non ho fatto prima la modifica del paragrafo, lo faccio subito perché mi sono dimenticato in questo caso usiamo un'altra modalità andiamo sul normale che è quello che avevamo già segnato a tutto il testo e cambiamo invece dal pannello stili tasto destro modifica gli pigliamo il verdana 11 eh, sufficientemente grande e molto più grande verdana 11 rispetto ai calibri 11 formato ecco questo direi di tenerlo ben presente formato paragrafo gli scegliamo una spaziatura prima 6 e dopo 6 una multipla superiore a 1.08 1.08 corrisponde a quello che in LibreOffice sarebbe 108% facciamo 120% quindi facciamo 1.2 che è più o meno il, la misura minima consigliata di interligna l'interligna sono gli spazi tra le righe spazio sopra e spazio sotto sono le spaziature invece tra le parti del paragrafo eccolo fatto vedete che è un pochettino più grande bene proseguiamo e andiamo adesso a chi opera nei servizi educativi togliamo uno spazio vuoto come operiamo ma operiamo dandogli il titolo 2 e poi andandolo a modificare modifica andiamo a metterci il georgia facciamo non so, il 14 non grassetto che sta molto male il grassetto anche nel, nel georgia in particolare facciamo lo stesso blu di prima andiamo a vedere un attimo uno spazzatura di paragrafo ecco, magari mettiamogli qualcosa in più potrebbe essere, non so un qui naturalmente resterà un po' a voi valutare se vogliamo spaziare maggiormente ok poi andiamo agli educatori, qui va già spaziato bene, quindi non modificheremo lo spazio, ma prima gli diciamo che questo che è un titolo 2, allora avevamo già, scusate l'avevamo già modificato direttamente, non dobbiamo più aggiornarlo. Andiamo sul titolo 3, lo facciamo adesso e <ride> facciamo un po' di pasticce apposta, eh? lo cambiamo da qua, gli mettiamo un eh, titolo 3, facciamo ancora un Georgia. 12, blu, ok, titolo 3 aggiungo il titolo 3 in base alla selezione e quindi noi abbiamo questo che è il titolo 1 ok, questo che è il titolo 2 questo che è il titolo 3 replichiamo il tutto successivamente togliamo la pagina 29 togliamo sempre gli spazi, i paragrafi vuoti allora, noi avevamo gli educatori poi Abbiamo le altre figure professionali, ok. Poi abbiamo qui si è perso, si è dato un invio sbagliato. Il coordinatore pedagogico, ok. Una piccola cosa vorrei dire: il dottore pedagogico inizia con la qualità del servizio, lo stesso, le, per la realizzazione di un progetto, le figure professionale e via discorrendo, qui è più sotto, perché in realtà prende già lo spazio sotto di chi opera in servizi educativi. Qui no, io lo spazierei leggermente di più, gli metterei un tre punti in prima, da 6 lo portiamo a 9 in modo che succeda questo, che ciò che è dentro le altre figure professionali per la realizzazione sia più vicino rispetto al paragrafo precedente che appartiene a un altro contenitore okay? se in questo, questo si è distanziato troppo poi manualmente e solo su questo testo gli togliamo i tre punti sono piccoli ritocchi estetici che funzionano adesso però andiamo spediti una personalità riflessiva era titolo 2 vedete che in automatico si mette tutto bello a posto senza che noi dobbiamo fare nulla Qui era saltato il paragrafo, lo mettiamo E qua abbiamo fatto tutto, mi sembra Non c'era anche il capitolo 3 Adesso non lo ricordo più. No, Forse ho terminato un po' prima Va bene, questo è il nostro testo Strutturato in Word Come facciamo a creare l'indice? E siamo quasi alla fine Mi sposto sotto Vado qua nella riga sopra il capitolo 4 immaginiamo che questo sia il capitolo 1 poi il 2, poi il 3, il 4 capiamo che è un esempio magari lo mettiamo come stile normale andiamo in riferimenti sommario sommario automatico e lui automaticamente me l'ha messo poi vogliamo chiamarlo indice scriviamolo come indice Piccola cosa, in un uh, concetto di eh, vediamo se ho fatto giusto, scusate, sì, una possibilità riflessiva che è il 3, osservare e ascoltare è quello successivo. Il capitolo 4 è un po' troppo attaccato, quindi andiamo qua su titolo 1 e facciamo una modifica e gli mettiamo un po' di, di spazio sopra. Poi eh, cosa volevo dire? Eh, secondo me indice potrebbe essere fratello di capitolo 4. E allora lo andiamo a scrivere come sc con lo stesso stile con cui è scritto capitolo 4. Capitolo 4 era un titolo 1. Bene, andiamo qua e lo mettiamo, e così compare e appare in maniera un pochettino secondo me più eh, coerente. Poi andiamo a vedere se funzionano i link. CTRL, clicca. Avete visto? Ecco, questo è fatto. Una piccola notazione di accessibilità poi mi direbbe fai un tasto per tornare ogni volta al sommario quando è finito il capitolo, ma questo ovviamente lo vedremo in un approfondimento possibile. Eh, poi potremmo dire che qui è brutto il fatto che sia andato a capo, e allora anche qui no, ci sono dei piccoli trucchetti che è quello di far partire nella pagina successiva, in questo caso, che opera in servizi educativi e quindi andare a inserire un'interruzione un di eh, pagina. Vediamo dove era, se me lo ricordo, layout, interruzione, pagina successiva. In questo modo, vedete che non c'è quell'aspetto antiestetico. E torniamo, vediamo se tutto funziona certo, tutto funziona poi bisogna mettere la numerazione della pagina e via discorrendo salviamo facciamo finta che abbiamo fatto quindi tutto il documento eh. guardate, non sarebbe stato molto più lungo se avessimo fatto completamente il tutto lo andiamo a salvare dove? Ma, salviamolo pure nella mia cartella 30 20 dicembre 2021 scriviamo prova con Word indicazioni così poi me lo ritrovo è eh, solo per questo infanzia ok lo salviamo io qui mi fa l'odt perché avevo messo un automatismo sballato quindi in documento word e questo è salvato perfetto però adesso andiamo a creare i pdf come facciamo invece a convertirlo in PDF con eh, quella particolarità che abbiamo visto il 13 File, Salva col nome Altre opzioni PDF Opzioni molto importanti, cosa dobbiamo verificare? Lui mi tiene l'ultima l'ultima personalizzazione che ho fatto devo assolutamente verificare che sia spuntata la casella crea segnalibri utilizzando intestazioni se no si perde un effetto che vedremo poi ci deve essere tag per la struttura del documento per l'accessibilità perché avere marcato con titoli è fenomenale non solo per chi vede ma anche per chi non ci vede come è stato anche spiegato durante l'incontro ok, salvo e andiamo subito a vedere l'effetto allora vediamo se è vero che io adesso ho e ce l'ho un uh, sommario navigabile ma in più qui si è creata un'icona importantissima, utilissima, segnalibro guardate che qua noi possiamo tranquillamente andare e con una grande soddisfazione su ogni punto, avendo sempre di fianco una sorta di segnaletica di navigazione, cioè il sommario, sempre presente, che mi facilita enormemente, io ritengo, la eh, lettura, l'analisi e la ricerca del nostro testo.